Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parliamo di controtelaio metallico. Un controtelaio che dovrebbe essere bandito, ma ancora è vivo e vegeto anche ai giorni nostri. Prima di tutto, il controtelaio è quell'elemento che serve nel foro della finestra per creare una riquadratura. Alcuni lo chiamano cassa matta altro falso telaio, um, tantissimi nomi diversi in tutta Italia, ma la norma UNI 11673 gli ha dato un nome univoco finalmente quindi è contro telaio per tutti puoi vedere che cos'è guardando questo spaccato di muro questo abbiamo l'intorno all'interno dell'abitazione questa è la spalletta sotto c'è la banchina e il contro telaio è questo elemento montato qui all'interno in questo caso che va a riquadrare il foro finestra e crea una predisposizione in modo che tutti gli artigiani che lavorano nel foro gli intonici, i cappotti possono essere finiti prima di installare le finestre in questo caso abbiamo un infisso montato a filo muro interno. E adesso andiamo a vedere il mitico controtelaio in ferro. Mitico per modo di dire, perché è una cosa che veramente crea tantissimi problemi nelle abitazioni. Questo è un esempio di controtelaio metallico in ferro o acciaio. Il ferro è un conduttore molto elevato, come tutti i metalli, ed essendo conduttore ti porta al freddo dall'esterno fino all'interno a casa. È vero questo elemento qui io non lo vedo perché gli monto l'infisso sopra, ma in ogni caso lo inizierò a vedere dopo qualche tempo, sia in inverno che in poche settimane, quindi inizierò a vedere condensa e poi muffa. Tutto questo una volta non accadeva perché gli infissi non avevano guarnizioni erano tutti a basse prestazioni, tutti scarsi. Ma oggi con gli effissi a prestazioni molto elevate, questo diventa un punto debole molto, molto scarso. Ad esempio, un controtelaio in ferro potrebbe arrivare a una temperatura interna vicino allo spiego del muro anche di 8 gradi. E, come legge della fisica, quando fuori ho 0 gradi e dentro 20 gradi, con un'umidità eh, un relativa del 65%, ho un punto di rugiada a 13,2 gradi. Questo che cosa vuole dire? In termini semplici vuol dire che tutte le superfici di una casa che sono sotto i 13,2 gradi e 8 gradi è molto molto scarsa come temperatura faranno condensa. È una legge fisica, quindi la legge fisica come la matematica 2 più 2 fa sempre 4. All'interno dell'articolo ti ho messo due grafici, due praticamente simulazioni fatte con un software ad elemento finito dove per scherzarvi vi piace dire che i rossi sono buoni e i blu sono i cattivi puoi vedere due simulazioni una con il controtelaio termico e l'altra col controtelaio metallico dove c'è il controtelaio metallico vedrai dei colori tendenti al verde con la temperatura sarà circa 8 9 gradi mentre in quello metallo anche in quello in legno anche se non è montato oltre a luce quindi non è una situazione migliore comunque è una temperatura sopra i 13,2 gradi che ti consente di stare abbastanza tranquillo anche in una casa di nuova generazione adesso ti faccio vedere che cosa succede se prendiamo un infisso a taglio termico, quindi dove c'è l'alluminio esterno separato da un materiale altamente isolante, dall'altro alluminio, cosa succede? Qui col contro telaio metallico, il freddo che prende di fuori viene trasmesso, viene quindi bypassa il taglio termico e lo porta dentro. Essendo qui all'interno, fa proprio quello che ti dicevo prima: che abbassa la temperatura dello spigolo del muro, e di conseguenza genera condensa e muffa. E diciamo che questo controtelaio, visto tutti questi aspetti negativi che ha, non dovrebbe mai più essere utilizzato. Purtroppo vedo ancora tantissimi camion in giro di controtelai e molti di questi vengono utilizzati anche per le porte blindate. e Alcuni dicono, ah ma per la porta blindata non c'è soluzione, si è obbligato perché la porta blindata ha un telaio in ferro. È vero che la maggior parte delle porte blindate ha telaio in ferro, però esistono porte blindate di nuova generazione come questa, dove... La parte blindata interna in acciaio è separata da questo materiale ad altissimo potere isolante che va a separare la parte esterna. Quindi, con questo tipo di telaio qua e il suo controtelaio termico, non corro alcun rischio di umidità e condensa neppure in una porta blindata. Adesso ti faccio vedere dei tipi di controtelaio come devono essere fatti: quelli isolanti. Uno lo possiamo vedere qua: questo è un controtelaio in multistrato di betulla potrebbe essere anche multistrato marino potrebbe essere in usb quindi quei legni ricomposti incollati la parte esterna in questo caso è del pvc riciclato oppure potrebbe essere in nps o ancora in legno in questo caso quando io vado a mettere un infisso di nuova generazione qui la prestazione dell'infisso sarà congura con quella del controtelare tutto sarà equilibrato oppure potrei scegliere di usare addirittura un controtelai monoblocco, dove c'ho sempre la parte interna, in questo caso USB o legno multistratto, e tutta la parte della mazzetta, quindi tutto lo spessore del tuo muro, ha 8 cm e di XPS. XPS è un poluretano ad altissima, altissima densità con una prestazione termica molto molto valida. Poi che cosa succede? Questi controtelai vanno montati con delle spumette espandenti con delle barriere a vapore, all'interno ci vanno le i nastri termo espandenti ci vale ms polimero tutte cose che puoi vedere in tutti i video che sono presenti qui sul mio blog e soprattutto il quarto lato e l'isolamento nella parte inferiore del controtelaio mi raccomando continua a seguirmi al prossimo video ciao